praticamente relativo significa segno. è intero e non è una frazione non è una neanche, ah, neanche la virgola quindi sono i numeri del tipo 0 1 2 e poi i numeri relativi sì. significa che davanti praticamente abbiamo un segno abbiamo sì, visto come si possono fare eh, le somme se mettiamo i un numeri uno vicino all'altro la somma racchiude, in questo caso, eh, sia l'addizione che la sottrazione. Raccidiamo insieme sia addizione che sottrazione. E come si fa? Prima vediamo gli esempi, quello che sapevamo già fare. Poi vediamo quello che non sapevamo fare. E poi ricadiamo la regoletta, che è facile. Allora, prima lo sapevamo fare 5 più 3. 8. Facilissimo. Allora, che cosa è che manca qui abbiamo detto? Il più davanti al 5, che non si usa scrivere, e il più davanti all'8. Quindi noi sappiamo fare più 5 più 3. Poi sapevamo fare 5 meno 3. 2. 2. Non è difficile. Quello che sapevamo già fare lo sappiamo fare. Dov'è che mancano i segni? Cos'è che non sapevamo fare? meno 5 meno 3 è meno 5 più 3 vado a sinistra di 5 a sinistra di 3 no. meno 8 vado a sinistra di 5 poi vado a destra di 3 unità mm. meno 2 i risultati li sappiamo adesso possiamo ricavarci la regoletta è abbastanza facile guardate cosa c'è di strada i risultati sono 8 2 che significa in un caso faccio l'addizione 5 3 fa 8 in un altro caso faccio la sottrazione 5 meno 3 fa 2 non solo questo ma due di questi sono positivi e due di questi sono negativi in certi casi è positivo e in altri casi è negativo allora vediamo se riusciamo a ricavarlo insieme sarebbe. Questi due cos'hanno in comune? 8. E cambia soltanto il segno. Questi due casi hanno in comune il 2. E cambia soltanto il segno. Allora, da questi casi dovremmo riuscire a capire come si calcola il segno. Il segno è il segno del numero più grande. Tra 5 e 3 il numero più grande è 5. Eh? tra 5 e 3 il numero più grande è 5 tra 5 e 3 il numero più grande in questo caso lo ho messo sempre prima no? è sempre il primo numero il più grande in questo caso ora allora, siamo molto attenti a questo più grande più grande si dice in valore assoluto più grande senza guardare il segno allora la prima cosa che vado a fare cos'è? nascondo tutti i segni e vedo che è il numero più grande? tra 5 e 3 e 5. Allora la regola mi dice: il segno è il segno del numero più grande e è il risultato. Come faccio a capire quando fare vale la differenza o quando fare vale l'addizione? Cosa hanno in comune questi due? Primo e terzo caso. Che hanno hanno sono... lo stesso lo stesso la... la... Hanno lo stesso segno questo è secondo e quarto caso hanno segno diverso e quello se hanno lo stesso segno si deve fare l'addizione se hanno un segno diverso si deve fare la sottrazione ora scriviamo la regola divido la somma in due parti prima calcolo il segno il segno è lo stesso del numero. in valore assoluto più grande. Dice valore assoluto perché praticamente io devo valutare che è più grande senza vedere i segni davanti. Che è più grande è da 5 e 3. Poi faccio il calcolo del valore. Se hanno lo stesso segno, faccio l'addizione più. Se hanno segno diverso, faccio la sottrazione. Mi raccomando i calcoli dovete farli 7 a 2 a 2, Ho maggior ragione con queste regole 3 a 3 non funziona. Facciamo due esempi. 5 meno 7. Prima calcolo il segno. Che è il numero più grande? 7, quindi segno meno. Ora calcolo il numero. Segno diverso, devo fare la... Sottrazione 7 meno 5, 2. Meno 2. Che è più grande? 3 più 1. Stesso segno, devo fare l'addizione 25. Che più grande tra meno 5 e meno 4. Quindi segno meno hanno lo stesso segno devo fare l'addizione. quindi 9 è il numero più grande 3 3 yeah. <ride> è il più grande In valore assoluto senza, senza guardare i segni 3 eh? è il più grande quindi segno meno i segni sono diversi devo fare la sottrazione meno 1